come presidente di Bicicolitana Ector e presidente di Rexando. E, eh, oggi è 1 settembre, il 3 settembre ufficialmente verrà chiusa l'associazione Rexando per dar vita a una nuova associazione che eh, farà diventare Rexando un dipartimento e Bicicolitana un dipartimento. Questa associazione diciamo, possiamo dire che è una... Holding, che racchiude, racchiuderà tanti dipartimenti, ci occuperemo anche di ambiente, di educazione, di musica, di arte e questa associazione eredita diciamo, il codice fiscale la partita IVA e il giornale eh, come editore Rexando, e si chiamerà Noi, Noi scritto eh, Noi perché Noi è una parola facile da ricordare, no? Quindi le cose le dobbiamo fare noi, abbiamo ha pensato, e quindi noi tutti dobbiamo fare le cose. Quindi l'idea era di dare un nome all'associazione che coinvolgesse anche le persone. Noi in realtà, è un acronimo che è Network Organizzazione Innovazione, perché ci siamo accorti dopo 23 anni sul territorio come rete civica Rexangolo, rete civica di San Sanato milanese, in realtà noi in questi 23 anni eravamo spaziato, eravamo anche fuori del territorio e siamo sempre più convinti che ognuno di noi non deve guardare il proprio porto, il proprio comune, ma qualsiasi cosa faccia un comune deve sempre rapportarlo quello che fanno gli altri comuni e noi crediamo moltissimo l'Italia intera ma guardando nel nostro locale nel sud est Milano. Lui si occuperà molto più approfonditamente del sud-est Milano. Abbiamo collaborazioni sicuramente con San Giuliano, con Peschiera, con Pantigliate, con Mediglia per cercare di realizzare qualche cosa che porti attraverso diciamo, la cultura, la conoscenza di idee diverse che possono nascere sul territorio per fare in modo che quello che viene pensato da una parte non sia replicato dall'altra e si utilizzino le, le risorse. Quindi noi saremo presenti alla festa del patrono di San Donato Chinese il 15 settembre. È una festa che io vorrei considerare aperta a tutti e anche agli altri comuni. Rexando fa parte del forum associazioni culturali e ogni anno il forum associazione eh, organizza un tema su cui fare degli eventi. Il tema di quest'anno è muri e ponti, quindi noi alla festa del Patrono che siamo in via libertà angolo via Matteotti, oltre al nostro gazebo avremo una, a fianco uno spazio identico dove costruiremo un muro di cartone, un muro simbolico, dove ci saranno eh, tre post-it colorati, il post-it verde, il post-it giallo e il post-it rosso. Noi ci cioè, vogliamo che tutti usino il post-it verde, la positività, l'idea positiva. Giallo è l'idea critica, il rosso è l'idea negativa. Un giorno è libero di, re, di fare quello che vuole. Metteremo tutti questi, questi post-it sul muro, poi alla fine li raccoglieremo e faremo un articolo che rimarrà per sempre sull'examen testimonianza di, di quello che sono le idee dei cittadini. Alla fine della serata distruggeremo il muro e costruiremo un ponte. Un ponte verso il futuro eh, l'altro evento che invece faremo come questo il 15 settembre è un evento un po' così, rexano noi, perché la gente non sa ancora che noi esiste, e, mentre invece poi il 15, se il 15 settembre si annuncerà questa cosa a tutti e quindi il 17 ottobre abbiamo eh, preso la sala consigliare del comune di San Donato Milanese. E, eh, per fare un evento che si chiama eh, I cambiamenti climatici e noi eh, non abbiamo più tempo, il sottotitolo, lì interverranno eh, tanti personaggi molto famosi, illustri, arriveranno anche arriveranno un euro parlamentare da Bruxelles, arriveranno dei personaggi legati all'ambiente e alla diciamo territorio, l'innovazione anche della sicurezza, dell'uso della bicicletta nel territorio, perché secondo noi, cioè, tutti dobbiamo, secondo me, darci una mossa, cioè nel senso, brucia l'Amazzonia, brucia la Sideria, e noi praticamente piantiamo, così, scusami domenica, solo 2000 anni, solo 2000 noi abbiamo bisogno di, sì, diciamo no. di, no. no. di 33.000 alberi per San Donato, abbiamo bisogno di un albero per ogni persona, dobbiamo <ride> arrivare... Sì, sì, sì. arrivare alla <ride> consapevolezza che io mi devo curare il mio albero, tu ti devi curare il tuo albero, ogni cittadino deve diventare responsabile perché altrimenti Esatto, ci siamo in prima persona quindi noi anche l'obiettivo di creare in tutti questa consapevolezza. E niente, quindi io vi aspetto innanzitutto per le vostre idee alla festa del padrono, per cioè il vostro sostituto ci aiuterà il 15 settembre la festa del padrono, ci aiuterà il per perché eh, ci siamo parlati prima, a me servono 150 schiatoli in formato a 4. E poi io sono andato quest'anno in Scozia a fare le vacanze, infatti ho questo braccialettino guidare a sinistra. E però in Scozia è una città molto medievale, molto antica e ci sono tanti, tanti muri, tanti bei muri. Ora ho fotografato un muro e questo sarà il, il mio disegno che incollato su ogni scatola 4 sarà lo eh, cioè, il muro di questa scozia mia immaginaria. Su questa, su questa scozia, questo muro scozzese, noi andremo a mettere i post-it e che voi tutti scriverete e poi li raccoglieremo e metteremo su, con un articolo su Alexandro e alla fine faremo un video che rappresenterà la distruzione del muro della costruzione di del un il 17 ottobre invece è la sala consigliare inizia alle 2045, finirà alle 2330 e, e sarà un evento con 5 ospiti si parlerà a livello globale, mondiale di cambiamenti climatici fino ad arrivare a parlare di